Nella vita c'è un ritmo, ci sono dei momenti in cui diventa possibile compiere delle scelte, avere eh, dei momenti di contatto, avere delle comprensioni, imparare delle cose, ci sono dei momenti, c'è un ritmo nella vita. Non va bene fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento solo quando Secondo me mi conviene o secondo me adesso lo desidero. C'è un incontro, il ritmo esterno della vita e il ritmo interno mio. E in un qualche modo devo sempre necessariamente trovare la modalità di farli stare assieme. Quindi ci sono delle volte, per parlare degli estremi, in cui sono io che mi adatto completamente al ritmo della vita. Facciamo un esempio banale. Oggi volevo tanto andare a fare una gita sulla cima della montagna, nevica, grandina, tiravento, è pericolosissimo, non ci posso andare. Il mio ritmo interno era in un modo, si impone il ritmo della vita, non ci posso andare. Sono io che mi adatto. All'estremo opposto, convinco, faccio in modo, mh, agisco, filo sulla vita, perché si verifichi esattamente la situazione che mi permetta di fare, di realizzare quello che ho dentro, di seguire il ritmo che ho dentro. E queste sono ad esempio le nostre scelte più, più forti, no? più estreme. Trovi in un punto dove è assolutamente impensabile avere un contatto diretto con il mare, ma io sento un bisogno disperato da andare a ad ascoltare le onde, a toccare l'acqua salata, a entrare in contatto con il mare tutte le mattine, farò in modo, nei mesi, negli anni, nell'organizzazione della mia vita, di potermi trasferire. E poi, finalmente, abiterò in riva al mare e potrò andare al mare tutte le mattine. Ho fatto delle importanti modifiche alla vita per poter adeguare la vita esterna, la realtà esterna in cui vivo, ha un ritmo forte e importante che sento dentro. Questi sono i due estremi. Al di là degli estremi, in realtà nella nostra quotidianità noi viviamo abbastanza lontani dalle code della gaussiana, noi siamo, scusate questa era un po' tecnica, noi vi, viviamo abbastanza più nel centro come oscillazione, andiamo anche agli estremi ma non è una cosa quotidiana non è tutti i giorni agli estremi, se no gli estremi diventerebbero altri, ancora più, più ampi. Nelle nostre oscillazioni quotidiane però c'è nettamente un ritmo esterno e interno, oggettivo della vita, soggettivo di quello che sento io, di quello che desidero io, di quello di cui ho bisogno, dei miei pensieri, delle mie emozioni, dei miei sogni, dei miei sentimenti, questa carta oggi, con i suoi disegni coloratissimi, ci racconta che sulla Terra non si può perdere contatto con il ritmo della Terra, perché si muore, si va talmente in, in controtempo rispetto alla Terra che si prendono tutti insegnamenti al contrario, tutti che passano dalla difficoltà, tutti che passano dall'estremo opposto che comunque devo riuscire a superare. Non posso eh, troppe volte sulla terra fregarmene del ritmo che c'è fuori e fare quel che dico io. A volte è necessario, ma sono casi estremi. Altre volte ho bisogno di sentirlo il ritmo che c'è fuori e poi trovare un punto di incontro tra il mio e quello della vita, tra quello che ho dentro e quello che la terra e l'esistenza in quel momento mi sta portando. Non va sempre bene fare tutto. Facciamo un esempio banalissimo. Per tutta la vita no. Ma adesso sento che è il momento di fare un figlio, ho 70 anni, non è più il momento. Per me, dentro, adesso è arrivato il momento, per il mio corpo, oggettivamente no. E lì predomina la vita. Sento, ad esempio, che è il momento assolutamente di andarmene di casa. Non voglio più vivere con i miei genitori. Però in questo momento non ho un posto dove andare, non ho di che sostentarmi, non ho le idee chiare. Dovrò adattare il fuori e il dentro e trovare pian piano il modo di far stare insieme queste cose. Il mio ritmo interno oggi è estremamente lento e però ho 50 cose da fare. Come fare? Me la devo giocare. Coinvolgo il corpo, coinvolgo la musica, coinvolgo l'attenzione, ci metto la respirazione, ci metto una pausa di meditazione di 5 minuti, chiedo aiuto. Ognuno, mille volte al giorno, deve inventarsi come mettere assieme questi ritmi. Oggi ho una gran voglia di silenzio, ma lavoro allo sportello della posta. Non posso stare zitta, se mi fanno le domande alle persone devo rispondere, allora devo trovare una modalità per mettere assieme queste due parti. Cioè non è un conflitto, questo è molto chiaro anche quando facciamo la pratica del mattino, non è un conflitto, non è una lotta contro noi stessi o contro la vita, ci facciamo solo male, è una collaborazione, è un suonare insieme di diversi strumenti, di diverse partiture che creano una melodia, creano un'armonia di insieme. Se vado troppo, troppo, troppo, troppo, troppo fuori tempo e sbaglio sempre, eh, ci perdo energia, ce ne perderò talmente tanta che a un certo momento magari mi ammalo, magari mi deprimo, magari ho una battuta d'arresto talmente forte che allora devo fermarmi, ascoltare il ritmo, fermare la musica e ricominciare, trovando un adattamento diverso. Succede tante volte nella vita questo, a tante persone accade. E a volte è la cosa migliore che possa accadere, da magari un periodo d'arresto, che quando uno lo vive dice, oddio cosa ho sbagliato, mi sono ammalato, ho avuto un, il febbrone per due settimane, questo, io quest'inverno questi ho avuto un raffreddore per due mesi, non, non mi passava più. Tante cose ho dovuto considerarle, non stando al top della forma, non stavo male però, ho dovuto tenerne conto di questa cosa, tanti ritmi ho dovuto cambiarli rispetto a questo. Quindi non è un conflitto, anche quando facciamo la pratica del mattino, non è un conflitto di dire devo assolutamente arrivare a toccare con la fronte per terra, devo assolutamente arrivare a mettere le braccia dietro la schiena, devo fare il cerchio perfetto quando faccio questo movimento. Non c'entra niente. Tutto questo è dove posso arrivare oggi e dove la pratica, che in quel momento scandisce il ritmo esterno, mi accompagna. È una traccia che sto seguendo, è un ritmo che seguo, ma lo adatto al, al mio strumento, in questo caso nella pratica del mattino, il mio corpo e la mia attenzione. Ecco, questa carta possiamo proprio sperimentarla tipo adesso, da ora, da questo istante. Si ascolta qual è il nostro ritmo della mente, del corpo, del sentimento, che ritmo abbiamo e cosa invece la nostra giornata, la nostra mattina, la nostra serata, la vita intorno a noi sta scandendo. Non devo dimenticarmi il mio, non devo ignorare l'esterno, con spirito collaborativo coinvolgendo tutte le mie parti trovo continuamente degli incontri trovo continuamente un'armonia tra il mio ritmo e quello oggettivo fuori e si aprono inaspettatamente scorci impensati appaiono possibilità, colori Prospettive totalmente sorprendenti si inizia a poter vedere della vita tantissimi aspetti che prima non è che non c'erano semplicemente passavano in secondo, in terzo, in millesimo piano e invece ora mi accorgo che sono come dei sogni ad occhi aperti sono delle magie, sono forse delle meraviglie che la mia giornata la allargano, la riempiono, la rendono più profonda. Sono dei doni importantissimi, quindi dall'adattare i nostri ritmi si entra nell'insegnamento della terra che apre delle scene assolutamente inconcepibili, ma di enorme bellezza, di enorme ricchezza, vibranti proprio, colorate, nutrienti al massimo. E le nostre giornate, dai uno, dai due, dai un mese, dai dieci anni, nella media, alzano tantissimo la qualità di vita. E soprattutto la qualità di consapevolezza. Grazie di aver seguito, eh, domani è giovedì, siamo già nelle vacanze di Pasqua. Quindi non lo so se ci vediamo alle, alle 9, ci aggiorniamo sui soliti canali. In caso non ci si veda domani. Buone feste, buona Pasqua, buone vacanze di Pasqua. Ci si riaggiorna la settimana prossima, ma comunque seguite insomma i vari canali e ci teniamo in contatto su cosa si fa e non si fa. Buona giornata, grazie. Partiamo come sempre dallo stretching dei meridiani. Sento bene i piedi a terra. Prendo aria. Inizio pian piano ad allungarmi dai piedi, mentre l'aria esce dal corpo, entro nella posizione, Giro nella posizione. E quando sento che è sufficiente, ritorno. Aspirando, cambio l'intreccio dei pollici e di nuovo delicatamente entro nella posizione vado a cercare il giusto equilibrio Proporzioni l'orientamento degli arti, dei muscoli, delle spalle, che apre spazi. E poi espirando. Mi appoggio a terra, procedo nello stretching, lascio il tempo alla mia muscolatura al mio respiro di adattarsi alla posizione nuova. il caso la approfondisco Se è il caso, mi distendo ancora di più, poggio la schiena a terra, faccio bene attenzione a non inarcare il dorso più del necessario. le parti che sento aprirsi, negli spazi nuovi che si formano. Lentamente ritorno. dal basso fino al capo, i gomiti tendono verso terra, respiro e distendo. Il mi riequilibra, poi pian piano, ispirando, srotolo la schiena e ritorno. Prendo le gambe e di nuovo il respiro mi aiuta. le ginocchia verso terra, utilizzo gli incroci per creare spazi più ampi, aprire passaggi e respirarci attraverso. Espiro e ritorno. si aprono nel fianco Vado ad attraversare i miei tre corpi. Il passato, al futuro, senza perdere contatto col presente. Nel passato, nel futuro, nel presente. Apro alla filatura. cavità smeraldina. metafora e dell'esagono. L'intreccio della spirale, la connessione. Agile del triangolo di forma che permette di sentirle, racchiuderle, vederle tutte. Voglio ripeterli i movimenti delle geometrie, stavolta senza parlare.